Dottore, ho un problema. Faccio flautolenze di continuo, però non puzzano mai. Provi a farne una per farmi sentire. Il suo problema è grave, bisogna operare con urgenza. Va bene, dottore, ma dove? Al sedere? No, no, al naso. Oggi mi sento malissimo. Ah, mi dispiace, prova a farti un video. Perché così ti riprendi. Ma senti, Vegeta, dimmi una cosa, ma come mai sei sempre davanti alla TV? Eh, Goku, io ho provato a stare anche dietro, però non si vedeva nulla. Allora, sarà sufficiente prendere 5 cucchiai di sciroppo per... No, no, dottore, scusi, ma io non posso, in casa ho solamente 4 cucchiai. Senti Luigi, ma alla fine sei riuscito a rimediare a quel 4 che avevi in matematica? Io ho provato, ma purtroppo il professore non lascia mai il registro. Luigi, dimmi il futuro di Io Vivo. Tu morirai. Ehi hey Mario, che è successo? È morto il padrone del mulino bianco. Oh, mi dispiace un saccottino. Dottore, dottore. Ho un'irritazione, mi faccia vedere lo sfogo. Che due pelle questa c***o di irritazione. Ehi, <ride> hey, che è successo Goku? Mi sono rotto di nuovo la gamba. Ma, ma è la seconda volta. Eh già, me lo ha detto pure il dottore. E che ti ha detto il dottore? Che ho avuto una ricaduta. <ride>